sincerarci che le cappe, soprattutto dopo il nostro passaggio, siano completamente sterili. Quindi stiamo parlando di ambito sterile, cappe biologiche, cappe di sicurezza biologica e questo noi come lo facciamo? Lo facciamo sia come attraverso un'azione manuale, oggi mi vedi con un rotolo e del, in questo caso l'umonium, perché è formidabile dal punto di vista di battericida e virucida, perché volevo parlarsi di questo? Perché un, un, viene specificato che eh, le cappe devono essere totalmente sanitizzate e pulite e eh, disinfettate a regola d'arte. Il tecnico prima di venire da voi è stato magari un altro laboratorio, ha portato la sua strumentazione in un laboratorio dove magari lavoravano con legionella, salmonella, con patogeni di qualsiasi tipo, quindi poi magari viene da voi che eh, magari fate cose anche meno pericolose o lavorate solo con lo sterile o un discorso di questo tipo è il tecnico stesso che vi porta a contaminazione perché se non ha questi strumenti non potrà eh, pulirsi e fare una disinfezione di se stesso prima di tutto che cosa che fanno i nostri tecnici. Ecco questa accortezza che hanno i tecnici, questa formazione che viene fatta sempre ai tecnici, questi strumenti, questi eh, disinfettanti che vengono dati in dotazione ai tecnici ha un costo, questo costo non è possibile che non venga pagato quindi due sono le scelte se scegliete un'azienda con prezzi a ribasso costi stracciati ricordatevi che e fatevi una domanda che siamo sicuri che mi stanno dando un servizio adeguato